Salve a tutti, sono Pietro Parisi, un docente dell'Istituto Alberghiero di Dolo in provincia di Venezia e ex Food and Beverage Manager. Eh, niente, volevo solo condividere con voi una, uh, in questo video messaggio um, un percorso che ho effettuato uh, con la scuola di alta formazione manageriale CIPAS con il dottor Giancarlo Pastore io uh, ho scelto questo corso uh, questo master per quanto riguarda il, il mondo food and beverage perché avevo già avuto un amico che aveva effettuato il master uh, diciamo con il dottor pastore io uh, ne avevo già visti e ne avevo già fatti altri master ovviamente non sto qui eh, a dire i nomi perché non mi sembra il caso e sinceramente con il dottor pastore ho capito realmente di come gestire il mondo food and beverage ma realmente intendo partendo proprio dalla praticità di come effettuare la corretta gestione del mondo food and beverage che non ha niente a che fare con tutti i master che ci sono sul mercato non è per cattiveria però eh, il dottor Pastore è veramente un grande insegnante sia dal punto di vista professionale, sia dal punto di vista di uh, qualità, anche di come trasmette effettivamente la gestione del mondo food and beverage. E posso solo dire che il dottor Pastore rende veramente le persone da incapaci di fare qualcosa e li rende realmente capaci di gestire il mondo food and beverage. Io lo consiglio vivamente a tutti, veramente con il cuore in mano, perché ne vale la pena, soprattutto per chi vuole conoscere il mondo food and beverage in modo molto dettagliato. Ciao!